Ciao a tutti ragazzi, sono Dani26 Oggi vi mostrerò la TWRP che ho installato su questo telefono Adesso sto usando il flash del telefono perché non avevo voglia diciamo, di prepararmi bene tutta l'illuminazione Lo so che farà un po' schifo, però fa niente mm, Ho voluto fare diciamo, questa cosa qua Appunto, ho installato la TWRP che è una recovery alternativa E diciamo adesso ve lo sto accendendo è un Samsung Galaxy S4 e appunto qui c'è installato appunto l'attivo RP come non si sta più accendendo morto basta defunto lo, mh, non sottolineiamo con la scritta rip comunque appunto io mh, ho installato questa ma ah, non mi è morto basta defunto Comunque l'ho installato RP perché appunto volevo installare gli Lineage OS che poi non è più andato, l'ho formattato, appunto non c'è di default perché appunto eh, se mh, appunto abbiamo messo questa recovery ho messo questa recovery perché nel sistema operativo Non si può fare perché appunto Gli stai dicendo Di, di, di cancellare se stesso cioè, Non ho mai visto un sistema operativo Perché diceva 70% Adesso si è caricato boh. Boh, Comunque si può installare Appunto delle cose Un'immagine, uno zip Io adesso uso lo zip Perché è più comodo eh, Poi ci sono questi tasti Che sono in modalità invertita Perché se io faccio così non fa niente perché questo tasto qua è un altro tasto se io faccio il tasto di video va però funzionano pure questi allora wipe sarebbe Wipe Data Factory Reset che appunto sarebbe questo che così cancelli tutti quindi vi sconsiglio di farlo Avanced Wipe invece come possiamo vedere potete proprio scegliere voi quello um, da formattare poi potete fare backup e restore, sono praticamente il backup, tu lo fai poi col restore te lo, diciamo, re, te lo rimetti dentro dal telefono. Poi back mount, non ho capito ancora bene cosa faccio, magari, diciamo, boh, magari fa entrare, diciamo, puoi leggere, diciamo, guarda. Puoi leggere diciamo, le periferiche che metti dentro, più o meno come Linux, eh, perché Android è come Linux fondamentalmente fondamentalmente. Comunque, diciamo in generale così. Appunto qua, potete, tipo scegliere un po' tutto, tipo qua. Non so quanto rende no si rende, rende No, perché sto registrando col telefono perché è una clip così veloce, veloce devo fare qua. E poi c'è settings. No, l'ho appena fatto vedere. Ho sbagliato no? che punto si possono copiare i log, appunto, ru, diciamo questo file manager che sarebbe tipo file explorer per windows e il finder per gli utenti mac terminal appunto il terminale che non va neanche il ping cioè è per fare i comandi a mano poi appunto reload team scusate sarebbe ricarica il tema appunto di buttare la schermata e cioè, alla fine sarebbe un tasto indietro incorporato poi reboot è una cosa è una cosa, um, vi faccio vedere system, lo riavvia in sistema adesso io schiaccio, anche se non c'è nessun sistema. System qua vi dice Noest installed. Vuol dire che avete um, diciamo, l'avrete crackato, nel senso che non potete, non avete installato nessun sistema operativo. E poi, appunto, questo qua swipe to reboot. Appunto, dovete completare diciamo la barra, vedete adesso io non lo faccio perché, sennò no, eh, già, già finito il video. Eh, poi power off lo spegne normalmente correttamente. Eh, sistema, appunto. Un riavvio, come non vi ho detto, recovery. Invece lo manda in recovery che sarebbe questa recovery qua Cioè, ecco, mi dice riavviati appunto, in questa recovery. Ho scoperto una nuova cosa. Facendo un click qua, torno indietro, credo facendo un click di qua. No, soltanto sul logo. Guardate. Oh, oppure qua oh. No, si sì, soltanto qui comunque Qui dalla Qui Vedete perché si io Vabbè, comunque così Restore Torniamo qua che eravamo Appunto, recovery Era questa recovery qua come riavvio E download Adesso vi faccio vedere Adesso appunto, no, è installed Appunto, con la con Così, io vi faccio vedere adesso ci sono tutte le imprese digitali mm. vedete adesso parte part guardate appunto questa qua è per installare un'altra recovery io gli ho installato appunto la TVRP, e ora vi spiegherò se ha senso oppure no avercela sullo smartphone principale adesso lo spengo perché sennò non ha troppo, se troppo senso lasciarlo qui acceso Poi bisogna tenerlo per Guardate, aspetto che vibra. Guardate. 1, 2, 3, 4. Bisogna premere, credo, per 3 secondi. 1, 2, 3. Per tipo 3 secondi, perché se no non parte dalla vibrazione. Comunque questo è un GT. Um, questo qui non lo voglio di leggere eh, 1900... no, no 19505 scusate ho letto male il numero che in video si vede male qua c'è tutto più piccolo eh? cioè si vede soltanto metà poi appunto adesso non ha senso non ha troppo senso Se appunto ovviamente non siete smanettoni Se siete smanettoni fatelo pure Perché tanto ha senso al 100% Adesso faccio così così risparmi anche un pochino di batteria Appunto ha senso sì Ma mh, da un lato perché poi eh, appunto dovete stare attenti Perché appunto se uno sbaglia fa wipe E per caso gli carica tutta la linea e Cancella proprio tutto eh, poi perderà tutto il sistema operativo e tutti i data. Quindi diciamo i data sarebbero i file, tutto quello che c'era dentro. Quindi cancellerà e diventerà un hard disk. Infatti, eh, prossimamente uscirà un video mh, che appunto spiego come creare un hard disk con un telefono, appunto, più grossa la memoria, più sarà grossa la nostra, il nostro hard disk, appunto. Però, comunque eh, Parte questa qua è una parte da tagliare, vabbè, non la taglierò, però vabbè. Um, appunto ha senso se siete degli smanettoni. Però, se tipo ehm, lo dovrà usare una persona che non è che ha troppa confidenza, mettete che eh, per sbaglio, lei lo sta accendendo prima, la combinazione di tasti. Gli parte una TVRP eh, davanti, diciamo, un po' si spaventa perché dice: Eh, cosa ho fatto? poi altre cose. Esistono queste recovery perché appunto per installare altri sistemi operativi. Um, se, o anche per cancellare proprio tutto e farlo appunto come un hard disk, farlo diventare un telefono. Però, appunto, non l'hanno fatto in un sistema operativo. In tutti i gli, gli, gli sistemi operativi. Scusate, non so parlare in questi giorni. Comunque in tutti i sistemi operativi, appunto perché mettete che ho una signora. Eh, per sbaglio tocca impostazioni poi magari in borsa va su, su diciamo reset e appunto eh, si cancella proprio tutto lei dice Oh cavolo si sarà scaricata la batteria lo metto in carica e appunto esce soltanto il flash perché appunto di ricarica appunto non perché appunto è tutte le cose che vedrete che non sono più caricate dal dal, dall'ultima volta, è perché appunto il sistema operativo non, non è caricato pieno, diciamo, non, non è stato caricato al massimo perché appunto mh, caricherà soltanto la prima parte, quindi la parte di avvio, mh, quindi la parte dove possiamo andare di, dove di solito noi andiamo, dove possiamo andare sbagliato in recovery. In, mh, in download quindi quella modalità lì che dove potresti installare i, le altre recovery eh, oppure far partire il sistema operativo e uscire la samsung galaxy s4 in questo caso però eh, non andrà avanti se non avete installato un sistema operativo tipo, eh, tipo se installa in lineage os esce la scritta lineage se voi installate tipo android uscirà il logo del Pixel, credo, se appunto mettete la developer c'è cioè la ROM del Pixel. Se invece mettete quella del Samsung uscirà la scritta Samsung, ovviamente, ovviamente con l'evoluzione, appunto, se voi mettete la versione del Note 7, un esempio. Eh, no, facciamo la S7, perché il Note 7 era quello che esplodeva, quindi facciamo il... <ride> comunque appunto voi mettete uh, la rom e appunto uscirà il nome e niente per oggi era tutto noi ci vediamo nel prossimo video